Credimi, ho una paura del cuore pazzesca, quando c'è un temporale si nasconde sotto il letto con le dita nelle orecchie e gli occhi chiusi. Ma è normale, non ti credere, io ho la stessa reazione quando vedo un computer con Windows Vista. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia, e sono tornato dalle vacanze! Dopo aver riconfigurato telefonini e computer a parenti e vicini di casa, ovviamente. Però dai, è stato un periodo tranquillo, ho fatto un sacco di passeggiate, sono stato in Trentino, dove ho una casetta piccolina. No, non in Canada, a Cadine, una frazione di Trento. Sì, dai, Cadine, dove quel tizio è stato aggredito... da un osso. Ho girato vlog, ho visitato posti, ho mangiato e mi sono divertito, e soprattutto sono riuscito a rilassarmi per qualche giorno senza pensare ai miei clienti. Ma ora che sono rientrato, è il momento di ritrovare le cose di sempre e ricominciare a lavorare. Ritrovare le cose di sempre? Come l'altra volta che il mio collega mi fa «Senti, non riesco a trovare il pennino USB, non è che me lo sono scordato da Rintobaldo ieri?» Boh. «Vabbè, tra dieci minuti devo passare a lasciargli il cavetto, do un'occhiata, casomai lo prendo e te lo porto». Dopo un'oretta mi telefona. Ah, tranquillo, il pennino l'ho trovato. E non indovinerai mai dov'era. Addirittura. Non dirmi che te l'hai riscordato collegato al portatile. Beh, diciamo che il mio gatto è un disgraziato. Vi giuro che non ho voluto sapere altro. Comunque, da oggi ricominciano le puntate di Vita da Tecnico, sarò con voi ogni giovedì pomeriggio alle 15 e per questa nuova stagione vi prometto video in HD a 50 fps e un audio migliorato. Inoltre, abbiamo un nuovo tema musicale realizzato dal grandissimo Side Project Project, cui vi lascio il link al suo canale, sul doobly-doo e sulla scheda. E non finisce qui, perché ci saranno tante parti recitate e... Orsacchiotti! Ebbene sì! Anche qualcuno di loro apparirà in questa nuova stagione! E allora iscrivetevi per non perdere le nuove puntate! È gratuito che di questi tempi non guasta, e soprattutto vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto! Che ora abbiamo fatto? Beh, tanto presto finirà l'ora legale e sarà quindi di nuovo possibile giocare ad azzardo. Non per me, comunque. Ogni mattina, quando vedo un computer sul banco, so che sarà un azzardo farlo funzionare. Ciao a tutti, e alla prossima! Un computer non potrà mai bleffare a poker, punta sempre solo un chip.